Ciao, se vuoi aiutare il canale a crescere e migliorare il nostro servizio, puoi cliccare sul link che trovi in descrizione dei video caricati. Costa una piccola donazione, anche solo un caffè. Grazie e buona visione. Carissimi, proseguiamo nei nostri video di introduzione in medio livello sul commento di Bereshit. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, mettete un like se vi piace e se vi piace ulteriormente potete fare due cose. Fatelo girare, chiedete ai vostri amici di seguirci nei corsi con l'iscrizione che è gratis, o addirittura se volete fare un passo ulteriore abbiamo... Per abbonati per i, i, i deep and, eh, top level. Capitolo 15 di Bereshit. Noi vedremo i primi sei versetti: e c'è un'infinità, un'infinità di radici che sbocceranno nel Nuovo Testamento, un'infinità di rivelazioni, un'infinità di giochi di parole, un'infinità di rivelazioni che Dio ci dà attraverso la Sua parola. Ayadabar Hashem el Avram, dice nel Chazon, nella visione. Dopo queste cose, la parola, state attenti, del tetagramma, ad Abramo nella visione, dicendo. Notare, la parola nella Chazon, nella visione, che è lo stesso termine, che è uno dei termini, comunque è lo stesso termine che si usa anche nel profetismo. Hazan, Hazan. E dice, quindi c'è, prima, la prima cosa di questa chiamata di Abramo, così lunga e progressiva, eh, noi abbiamo il fatto che la parola si vede in visione. E chi è questa parola che si può vedere in visione? Non ho detto cos'è, ho detto chi è, la risposta la dovete dare voi. E lo sapete. Altirah Avram. Non temere Avram. Anohim agen Lech. Io sono Io. Non sono io, scudo tuo. Meglio per te, Leh. E adesso sentite, Shemarech Arbemeot, la tua ricompensa? Molto, assai molto. C'è già, una ricompensa ad Abram per il cammino già fatto. Non sovrapponiamo quello che sarà la seconda promessa. Quindi tutto ciò che abbiamo visto da Abram, dal capitolo 12, il versetto 1, dall'Echlechà, fino ad oggi, ha fatto sì che Dio gli abbia già detto che la tua ricompensa è grandemente assai. Assai. Arbenot, Molto di più, molto molto. Vai Omer, Abram notare, risponde sappiamo che ha una parola in visione, lui risponde, c'è un dialogo molto intimo, ma io maravram adonai, che non è il tetagramma vuol dire signore, despota in greco signore, titolo onorifico e poi subito dopo il tetagramma quindi si sta rivolgendo direttamente al tetagramma, a colui che è in visione la visione della parola, tetagramma parola, in visione quello che Giovanni chiamerebbe il logos io. Ma, ma ti tenli? Ma che cosa darai a me? Fai riferimento a, a una ricompensa, ma cosa mi darai a me? È qui al futuro. Incassa ciò che c'è stato, ma già è, tenso, è teso verso il futuro. E poi dice, Anochi Olek, Anochi è, è come anima molto più enfatico, Olek, andante, camminante. Ariri, senza discendenza, senza, senza figli, senza una successione, sentite il primo gioco di parole. Uben Meshech, Memshi Mekuf, le ultime tre radici, si legheranno subito a Dan Meshech, che noi traduciamo in Damasco, che sarebbe Uben Meshech, figlio della de mia eredità, mio erede, Dice Beti della mia casa, u, uh, cioè quello chi è? Da Meshek Eleazar Eleazar dell'eredità, che noi chiamiamo di Damasco come se fosse la città. Ma il Da che è qualcosa che indica il commercio, qualcosa di estremamente concreto, e dice: Nella mia casa, non avendo figli, Eleazar meshe, sarà da Meshech, primo gioco di parole importante. Vajomer Avram, di nuovo dice Abramo, e non fa parlare Dio, quindi c'è una sovrapposizione di un'altra domanda su un'altra domanda in evasa. È molto importante questo aspetto. Dio nel dialogo non tu pali, taci e, e, e l'interlocutore, e che interlocutore risponde? In questo caso no. Incalza Avram, dice Enli. L'onatata zarà, dice: Ecco, eh, non a me hai dato zarà, stirpe, in enni ben beti, yoreshuti. Non mi hai dato stirpe ed ecco un figlio della mia casa. Yoreshuti eh, mi subentrerà nell'eredità, ma un figlio della mia casa, non del mio seme un figlio della sua casa, non il suo seme, il seme è naturale, la casa è sempre lui che comanda, ma non è naturale, potremmo essere noi, è una verità, e Dio, Dio a questo punto eh, risponde lemor". ed ecco la parola del tetagramma è su di lui dicendo, non dice più che Hazon è su di lui, quindi c'è stata una sovrapposizione, sono due momenti diversi, non è lo stesso momento. Là era la parola in visione, qui invece la parola è su di lui. Dicendo, dando più che altro una sentenza. E dice: Lo irasciachaze, non erediterà eh, eh, a te questo che im asher. Attenti, adesso c'è un altro gioco di parole. Eh, dice, ma eh, colui che, che, mi fermo questo asher, sentite. Ieze, poi mi fermo, ci sono tre parole per cui il versetto 5 inizia con Ioze. Allora, il primo Ioze, ma sarà colui che esce, ma il versetto 15 dice che Dio l'ha fatto uscire e parla di Abramo quando lo porta a vedere le stelle per contarle, ma vedremo che c'è qualcosa di molto più profondo in questa uscita. Finisco la frase. Ashe, dice, Yezse, Mimme ech, uh, I Lui che uscirà da dentro di te, noi potremmo dire dalle tue viscere, lui sarà tuo erede. E adesso. Finisce qui, però il collegamento, il remeze è quel verbo uscire. E dice infatti, o oto auza e feci uscire Lui nell'esterno. Che è vero perché gli fa vedere le stelle, ma è altrettanto vero che far uscire da sé, da se stesso, indica quella cosa grandiosa che solo Dio può darti di fronte a Lui, che è l'ex stasi, l'uscita da sé. È meraviglioso. Dio suscita questo nella cristofania. Quindi riozzeotto, auzza, vaiomar. E disse, abeeterna, eh, noi potremmo dire che non è solo guardare, è impadronisciti di ciò che vedi, eh, diventa un tutt'uno con ciò che vedi, eh, potremmo dire ehm, contempla, ma nel senso più, più, più alto del termine non è proprio guardare a verso i cieli guarda verso i cieli verso i cieli e poi c'è il numero eh, se far sefer dice u se im Tuhal lishpor o ta e conta le stelle quindi guarda verso i cieli i cieli non è solo il cielo spaziale, il eh, termine cielo rimanda sempre comunque a Dio. Conta le stelle che sono leggermente sotto, o trapuntano la volta celeste. Siamo nella mistica, non solo nella realtà che questo piglia guarda, che è vero anche quello, perché i livelli di rivelazione si, si accumulano. Se puoi contare Otam, loro, cioè le stelle. Ma è importante questo, fece uscire. Nel, Nell'esterno e questo legame tra eh, l'uscita dalle tue viscere, l'uscita fuori di te, guardare l'esterno: quindi guarda il mio progetto, guarda quello che ti faccio e conta le stelle. Prima guarda verso i ceri, cioè verso di me, poi guarda al plurale e poi guarda tutte le meraviglie. Puoi contarle, vai Omer, vai Omerlo. E disse lui, e Dio si getta sottointesa dice. Da eh, Iomerlo, cioè disse a lui: zarecha, così sarà il tuo seme. Che noi potremmo dire stirpe, discendenza, di per sé è proprio seme, sperma in greco. E finiamo col versetto 6 che è importante perché l'Apostolo Paolo fa dare molta enfasi a questa visione sul futuro, nella quale dice. Ve, vehemin, la radice è amen, quindi noi diremmo, disse di sì, amen, verità, è verità, e quindi noi potremmo dire, le cioè ha creduto, beh, tetagramma, e poi dice, intendendo il tetagramma, soggetto sottinteso, va lo, e pesò, valutò e considerò lui, la tzedakah è la, è la giustizia e lo compuntò a lui, lo eh, valutò lui, lo attribuì a lui come tzedakah, come, come giustizia. Che cosa vuol dire giustizia? Essere conforme al tuo essere, a riempirlo completamente e raggiungere il telos della tua missione. La giustizia quindi non è un atto solo che per noi è il solo giuridico, mi raccomando, se no non capiamo. Quando è Dio è giusto, quando è misericordioso, perché essendo Dio misericordia, la totalità dell'esercizio della misericordia manifesta la sua giustizia. Cioè lui con se stesso è pari, con l'uomo è uguale. Cos'è l'uomo? Quando raggiunge il fine, quando è perfettamente creatura, quando si affida a Dio, quando per fede accetta questa cosa, quando riceve le, le chazon, le visioni, il Dabar, la parola, e si fide di Dio, accetta Dio, mette in moto il piano di Dio, già l'aveva fatto dal capitolo 12 capitolo, alla fine del capitolo 14, quindi cuore, mente, mitzvot, comandamenti, tutto, eh? allora dice e ha creduto a questa promessa della stirpe e questa gliela valutata come pienezza del proprio essere. Come vedete quanti richiami abbiamo per la nostra eh, vita spirituale nel Nuovo Testamento. Io vi ho detto qualche cosa, tante altre cose, voi prenderete spunto, visto che siete dei grandi lettori della Bibbia, da questo per radicarci sempre di più nelle, nella parola e nella rivelazione di Dio. Grazie, vi saluto e Dio ci benedica alla prossima.